Ciao a tutti sono Candida, benvenuti nel mio canale, nel video di oggi vi voglio presentare l'album Mix Media che ho realizzato per partecipare al campionato mondiale di Scrabbooking organizzato dall'Academy of Sc Scrabbooking and Arts. Dunque in questo caso non ho fatto il tutorial di come ho realizzato l'album perché non ho, avuto, non ho avuto abbastanza tempo e quindi vi faccio solo, vi faccio solo vedere il risultato finale allora l'album che ho fatto eh, l'ho intitolato eh, la mia città perché praticamente l'ho realizzato inserendo eh, delle foto della città di torino la, citt ah, la città in cui abito infatti vedete qui ho messo la scritta torino e poi ho inserito all'interno delle foto eh, allora la particolarità che insomma Penso di aver col quale ho voluto dare un po' un, caratterizzare l'album, sono stati questi particolari che sembrano quasi di metallo. Vi faccio vedere questo per esempio nel dettaglio. Che ho realizzato con del cartoncino eh, sul quale ho eh, passato con della modellinpast eh, trasferito uno stencil. E poi con dei colori di stamperia metallizzati ho ottenuto questo effetto. Ehm, qua nel laterale si vede meglio quello che intendo per effetto metallizzato, perché vedete che contro luce sembra, eh, sembra che appunto sia metallizzato. E in qualsiasi caso, visto che non avevo potuto realizzare il tutorial dell'album, nel mio canale ho creato una tag, e cioè questa che forse avrete già visto o ancora no dove se volete vedere appunto come ho realizzato i particolari in, in, in questo video si vede benissimo perché la base di questo tag è fatta esattamente sia con i colori che con la tecnica che ho utilizzato per fare il mio album proprio per dare così la possibilità a chi, voleva, a chi avesse voluto provare a riprodurlo eh, di provarci e così mh, vi ho fatto vedere come l'ho realizzato allora eh, il, a parte la copertina che vabbè vedete dove ho inserito un po di fiori che ho fustellato del cartoncino come base eh, vabbè chiavi particolari eh, particolari vari in questo modo qua pizzi questo è un pezzo di un abbellimento in legno di stamperia che ho, che ho colorato con i colori con i colori embossing però diciamo che la cosa che ho fatto un po' diversa dell'album era la rilegatura non ho fatto la solita rilegatura che si fa negli album ma ho voluto provare a fare una cosa di questo tipo vedete ho realizzato due placchette nel modo in cui vi ho, vi ho spiegato prima e poi solo su queste tacchette ho incollato le pagine e l'effetto del laterale è rimasto poi questo che mi sembrava una cosa un po' diversa e carina mentre il retro dell'album è molto semplice ho creato una tasca del cartoncino e ho inserito una foto. Per chiudere, visto che era già molto ricca eh, la copertina, non ho fatto nient'altro che mettere dei nastri in tinta in questo modo. Praticamente all'interno del mio album ho Ripreso un po' la tecnica che ho utilizzato per la copertina, quindi ho creato questi fiori con della carta scrapa i soliti colori metallizzati, ho messo sempre la base di cartoncino nera e poi ho incollato le, le mie foto. Vedete, questa è la foto della molla antonelliana. ho arricchito ancora con del pizzo, con dello stencil eh, fatto sempre con, con, con i colori metallizzati. Questo vedete è l'interno, che vi dicevo quindi ho utilizzato solo i due supporti di cartoncino per andare ad incollare le mie pagine. Questa è la seconda pagina sono tutte diverse ma alla fin fine chiaramente sono tutte abbastanza attinenti e quindi sono realizzate con le stesse tecniche, con gli stessi fiori, con gli stessi colori. Ho inserito solo particolari diversi, magari dei pizzi diversi. Ho inserito, vedete, delle perline per abbellire qui nel centro del, della rilegatura. In questo caso ho applicato di nuovo dei pezzi di cartoncino che ho... qua si vede benissimo la lavorazione, vedete? L'effetto legno colorato con i, con i colori metallizzati idem in questo punto un altro pezzettino di cartoncino decorato le farfalle gli stencil tutta la parte sotto è di cartoncino nero strappata dove ho fatto degli schizzi degli stessi colori metallizzati che ho utilizzato per, per realizzare il tutto qui ho diviso in due le foto e ho dato maggiore rilevanza a questo particolare che, che mi piaceva con l'effetto fiore, infatti ho messo le perline e ho ridotto le foto. Idem qui, abbiamo di nuovo due tipi diversi di lavorazioni su cartoncino per fare un effetto un po' così a rilievo. Questi fiori sono tutti fiori di carta, roselline di carta, queste sono roselline che ho colorato con gli acqua Color di stamperia, sempre dello stesso colore dei metallizzati che ho utilizzato per fare tutto l'album. E queste sono le ultime due pagine. Ho sempre inserito, qui ho fatto, se si vedono, degli alberi, in modo da richiamare gli alberi che avevo su questa foto, sempre creati con l'effetto metallizzato, ho usato della garza che ho colorato con gli acqua color, un po' dappertutto per, per dare un po' di particolarità alle pagine e lo stencil metallizzato. Questa settimana sono partite le votazioni per il campionato mondiale di Scrabbooking. Metterò su tutti i miei social la procedura per poter votare e se l'album vi è piaciuto e avete piacere potete aiutarmi in questa avventura e magari vi potete, potete votare. Spero di avervi dato un'idea un, un po' particolare per realizzare un album Mix Media se avete domande eh, scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se vi fa piacere potete lasciare semplicemente un commento e dirmi cosa ne pensate di questo album. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!